Salve a tutti, siamo qui oggi con il dottor Matteo Rampin, psichiatra, psicoterapeuta, esperto di terapie brevi, con cui oggi voglio andare a parlare di alcuni argomenti rispetto alle terapie brevi, perché è autore di diversi libri su, sull'argomento. Buongiorno, Buongiorno a tutti. Grazie per avermi invitato. Grazie a voi. Eh, Iniziamo? Prego. Allora... Uno dei suoi campi di studio è proprio quello del linguaggio del cambiamento, volendo utilizzare il titolo di un famoso libro di Paul Watzlawick. In altre parole, come aiutare l'altro a cambiare usando le parole. Cioè, nel suo libro, bellissimo, Terapie apparentemente magiche, lei fece una cosa molto interessante, analizzò le trascrizioni di diversi terapeuti brevi, molto famosi all'epoca, in generale nella storia delle terapie brevi, per andare a vedere quali erano le loro tecniche e tattiche, anche comunicative, per aiutare le persone a cambiare. In particolare, peraltro, ricordo anche il suo consiglio sull'andare a analizzare i discorsi dei grandi oratori. Allora, la mia prima domanda è questa. Quali sono dei terapeuti e dei comunicatori in generale che l'hanno particolarmente colpita per il loro uso della comunicazione e che insegnamenti le hanno trasmesso eh, che le sono poi stato utili all'interno del suo lavoro con i pazienti? Mm. È una domanda ardua. E vorrei rispondere però in una maniera un po' strana forse, e cioè ho imparato molto da persone che non esercitavano la psicoterapia o non la esercitavano in forma ufficiale. Ho imparato molto da persone che facevano altri mestieri ed erano però dei comunicatori straordinari. Il primo grandissimo comunicatore in cui io mi sono imbattuto fu un supplente di educazione fisica, di ginnastica, si diceva quell'epoca, in prima media. E questo venne dentro in palestra e eh, venne solo due volte però lasciò su tutti noi un'impronta indelebile per il modo in cui fu capace di sovvertire tutti gli schemi, i paradigmi di come si pone un insegnante nei confronti dei ragazzi, ragazzini, adolescenti e esercitava, si chiamava Paride, mi ricordo, questo insegnante e lui era capace di sfruttare al massimo l'effetto di prima impressione, credo, perché i primi secondi l'impatto che ha esercitato su tutti noi eh, sono stati veramente incisivi. E da lì da lui ho imparato questo cioè l'importanza che può dare la prima impressione naturalmente l'effetto di prima impressione che lui esercitava fece? Eh, fece tutto il contrario di quello che uno si sarebbe dovuto aspettare e quindi dal modo in cui si relazionava col bidello della palestra al modo in cui si relazionava con noi al modo in cui ci diceva che cosa fare o cosa non fare e non si può descrivere anche perché sono passati 40 e rotti anni però è eh, Ecco, la caratteristica tipica di tutto il suo agire era questo rompere gli schemi. Allora, quando si rompono gli schemi all'istante, nel primo istante in cui si interagisce con una persona, da quel momento in poi la persona si aspetterà sempre che gli schemi vengano interrotti o sospesi in qualche maniera. E da lui ho imparato questo. Un altro, un altro ambito molto importante dal quale si può ancora, credo, imparare la comunicazione spinta, avanzata, è quello dei religiosi allora Nietzsche sappiamo che diceva i migliori psicologi sono i preti, no? si riferiva ai preti di quell'epoca perché adesso uh, ho idea che sia più raro trovarne di così bravi e non parlava di psicologi nel senso di persone laureate in psicologia, parlava di persone che appartenendo al clero eh, erano e sono meno ma comunque continuano a essere i depositari di una sapienza bimillenaria sulla, su come funziona l'animo umano, la natura umana. Allora io per molti anni quando studiavo medicina a Padova frequentavo anche settimanalmente un religioso, un monaco, un frate della Basilica di Sant'Antonio che era padre Giovanni Luisetto che confessava alle 6 del mattino e uno arrivava lì dentro per parlare con lui e trovava già la fila di decine di persone, quasi tutti studenti universitari. E lui cosa faceva? Lui eh, era capace di dire le cose in una maniera quasi come se fossero scolpite nell'aria. Lui riusciva a essere estremamente essenziale, estremamente sicuro delle cose che enunciava, perché non erano cose sue naturalmente. Lui citava gli autori che erano Sant'Agostino, le Sacre Scritture, eccetera, ma lo faceva senza avere l'atteggiamento dell'autoritas. Allora da lui ho imparato la differenza tra autorevolezza e autorità, no? che è anche una cosa di cui si parla spesso. Lui comunque sanciva delle verità, però erano calate dall'alto senza essere calate dall'alto. Quindi anche qui c'era una coesistenza degli opposti che mi pare sia una caratteristica tipica dei grandi comunicatori. Un altro religioso tuttora vivente, molto anziano, è un altro francescano che adesso vive a Urbino, che è padre Livio Zanin, il quale mi ha colpito invece per un'altra cosa straordinaria che era la sua capacità dell'ascoltare le persone ascoltarle sul serio allora quando uno ti dice guarda se hai bisogno di parlarmi vieni a mezzogiorno e poi resta lì lui restava con la persona in questa stanza fino alle 3 del pomeriggio senza mangiare ok né lui né, né chi va Allora l'attenzione è focalizzata e persistente e permanente nel tempo la capacità di ascolto di questa persona come anche dell'altro di cui parlavo un attimo fa e quindi la piena disponibilità a, eh, ad ascoltare la persona, ad ascoltarla sul serio, questa è una cosa che dopo forse casomai ci torniamo perché eh, l'ascolto non è una tecnica, eh, deve essere mosso da, da un impulso reale a mettersi a disposizione dell'altra persona. Poi se dobbiamo guardare a delle autorità nel campo della comunicazione allora io andrei molto indietro nel tempo e consiglierei a tutti i terapeuti di studiare a fondo il modo in cui Seneca comunicava, okay? lui scrive lettere molto famose e le lettere noi dobbiamo considerare che fossero l'equivalente di una telefonata o di una cosa Skype eccetera al giorno d'oggi parlava con persone molto lontane, quindi scriveva lettere, ma scrivere significa pensare esattamente a quello che dici, okay? significa eh, coltivare il, il labor lime, cioè l'ingegno, la, la fatica con cui tu devi limare le cose che dici, le cose che scrivi, la, prosciugarle dalle cose inutili, arrivare all'essenziale, metterle in forme che ti si imprimano nella memoria, e quindi da Seneca io uh, ho, ho cominciato a studiare a e imparare, eh, imparare, magari avessi imparato. Comunque studio eh, la sintesi, la pertinenza, la coerenza nelle cose che si dicono. E infine, se dovessi eh, parlare di comunicatori in epoca più recente, credo Winston Churchill, per, eh, anche lui la, la pregnanza e la fulmineità nell'espressione dei concetti il modo in cui una frase possa imprimersi nella memoria di generazioni insomma deve essere studiato perché questi autori sono menieri inesauribili che nei mestieri fondati sulla comunicazione debbono per forza essere continuamente studiate fantastico, ci rivedo tutti gli elementi che poi ovviamente possiamo ricondurre al lavoro che facciamo con i nostri pazienti